Viviamo nell'era digitale e la nostra è ormai a tutti gli effetti un'esistenza digitale. Droni che ti portano la pizza a casa, robot sempre più umanizzati, effetti speciali così realistici che ci rimane difficile filtrare la realtà dalla finzione. Sapete, sono stati inventati gli, degli smartphone che attraverso particolari sensori ti permettono addirittura di percepire gli odori e quindi le puzze. Anche l'amore può finire per un mi piace messo al posto sbagliato. A molti, soprattutto alle nuove generazioni, sembrerà strano, ma fino a una manciata di anni fa potevi tornare da una vacanza, disfare le valigie, andare a letto senza dover condividere affatto le tue avventure, le tue foto. Oggi non solo condividiamo di tutto e di più, ma poi ci ricolleghiamo di continuo per verificare se gli amici hanno messo mi piace sulle nostre foto. Quanti like riceviamo. Oggi c'è Google. Non ha nemmeno bisogno di imparare più di tanto a memoria. C'è lui. A proposito di Google e delle intelligenze artificiali, se ne fa, troppo stanco e svogliato per uscire di casa o cucinare, il signor Rossi voleva ordinare una pizza stava per comporre il numero quando il cellulare si è messo a parlare Vediamo insieme questo servizio Vediamo un po' ordina la pizza qua Pronto Ciao sono Google buonasera Pronto ma chi sei Ci deve essere un'interferenza qui io stavo per telefonare alla pizzeria. Ci pensa Google, signore. Cosa vuole ordinare? No, no guardi. Mm? Lasci stare proprio. Io di solito ordino la pizza presso la pizzeria da Gigi. Sì, signore. Lo so. Ma Google gestisce anche la pizzeria di e Gigi. Vabbè. E ora... Il ordine è più completo. Certamente, signor Rossi. Vuole la solita Vabbè, pizza? Ma come fa a sapere quale pizza mangio io? E come fa a conoscere il mio nome? È per l'identificatore di chiamate, signor Rossi. Controllando il suo numero di telefono le ultime 42 volte che ha ordinato una pizza, ha ordinato sempre quella ai quattro formaggi. Non me lo sarei proprio mai mai mai immaginato! Voglio proprio la quattro formaggi. Signore, posso darle un suggerimento? Certo. Avete una nuova pizza nel menù per caso? No, signor Rossi, il menù non è diverso da prima. Ma mi permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta e rucola. Ricotta e rucola? Ma quale ricotta? No, no, no! Eh, vede che non mi conosce, signor uh, Google? Io odio queste cose, le odio! Ma signore, è una cosa buona per la sua salute e anche perché il suo colesterolo non va così bene. Ma che stai a diiii? Ma che stai a dire? Ma che ne sai te? Abbiamo l'informazione dal laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome e il suo telefono con l'algoritmo della pizzeria possiamo vedere il livello di colesterolo. Non la voglio una pizza, non Anche perché... Prendo la medicina, quella per corefferolo, no? Posso mangiare la pizza che voglio, quella che mi pare. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina Come lo ultimamente. lo sai? Te? Ma perché fa? Mi stai a guardare, mi spi, tutto il tempo mi spi, mi ascolti, mi guardi. Eh sì, abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. L'ultima volta che ha comprato la sua medicina fu mm. tre mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Davvero? Ma davvero? È vero, porca miseria? Ma lei? Ma te, ma te, ma te come le sai queste cose? E per la sua carta di credito? Cosa? Per la carta di credito? rimortacci? Ma come, ma come ti permetti? Come? Lei compra sempre la sua medicina nella farmacia sotto casa, che le fa degli sconti se paga con la carta di credito della banca Bank. Grazie ai dati che abbiamo nel nostro database sui suoi movimenti con la carta di credito, sappiamo che da tre mesi... Lei non ha comprato niente in questa farmacia, ma l'ha utilizzata in altre negozi. Ma che ne Questo sai, che, che, che ne sai, te della vita mia. Eh, e se ti dicessi che l'ha pagata in contanti la medicina, eh? La farmacia, ma che ne sai, eh? Che mi dici allora? Eh, ma lei paga mille euro in contante alla sua domestica tutti i mesi e il resto delle spese Google. le faccio con la carta oh, di credito. Ma come sai di quanto pago la, la signora, la mia domestica, eh? E certo, lei paga i contributi. Ma e come ti permetti, ma come ti permetti di spiare tutte le mie cose? Eh? Allora, ci avevano ragione, eh? Signore, mi dispiace, ma è tutto nei miei chip, nei miei algoritmi. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore, dato che lei non gli ha ancora portato i risultati delle analisi. Così le può cambiare i farmaci. Vuole che le fissino Ma io volevo un solo una pizza, non l'appuntamento col dottore. Roba da matti oh. Senti, ragoso. Softan non ce la faccio più, sono stufo di internet, della pizza, del ventunesimo secolo, della mancanza della privacy, dei database di questo paese e di tutti voi. Basta! Ma signore! Ma sta zitto, state! Allora lo sai che faccio, mo Me ne vado lontano, me ne vado. Vado in un paese dove non c'è stai internet, dove non c'è stai te Google, niente computer, niente telefoni e niente gente che mi controlla. Hai capito? Au. Ho capito, ho capito. Ecco, bravo. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta. Ci compro un biglietto aereo e me ne vado via. Più lontano possibile, così non mi, non mi spia più nessuno. Va bene, va bene, signor ecco, Rossi. Ecco, bravo, senti coso, cancella la pizza neanche la voglio più, hai capito, sì? Mm. Nessun problema, già cancellata. Soltanto un'ultima cosa, signor Rossi. E mo' che vuoi? Volevo dirle che hai il passaporto scaduto. <tossi>